Buongiorno Nunzia! Buongiorno Franco! Franco, vai una caparaglia! Wow grande, grandissimo! Devo fare i spaghetti con le cozze in bianco, wow, grandissimo, bellissimo! Con le ricette facili di Agostino oggi vi propongo spaghetti con le cozze in bianco. Seguitemi. Allora, gli ingredienti sono un chilo di cozze. Queste le ho prese da un carissimo amico dalla pescheria Escadoro di Luigi Guardasciune a Pianura, a Via Provinciale 59. E vi garantisco, le ho assaggiate già prima. <ride> Mamma mia, ragazzi! È un, mamma mia, eh, lascia a voi la parola quando li aprirò che sono stupendi e buonissime poi aglio preso anche da sempre un carissimo amico da, da Franco a via vicina alle trincia sempre a pianura guardate qua <ride> poi uh, la pasta di Gragnano, che è dove andiamo a mettere ci mettiamo un, una scorza di limone solo il lato giallo ovviamente non quello bianco perché sennò quello è amaro un po' di sale, prezzemolo sempre da, da franco, un po' leggermente un po' di vino e olio extravergine d'oliva. Non riusciva a me a dirlo bene. Ora andiamo alla fase della preparazione. Ehi, qua ci divertiremo. Mettiamo olio, quanto in bassa? Tagliamo un po'. Ok. Poi mettiamo aglio. Poi la buccia di limone come vi ho detto prima, poi dopo la togliamo. Mi raccomando non mettete anche il bianco. La buccia di limone la togliamo. Io l'aglio non lo tolgo, pure perché i eh, gli spaghetti eh, devono assaggiare tutto, devono assaporire, devono gustare tutto, quindi deve assaporire tutto, quindi anche l'aglio. Se no che spaghetti con le cozze in bianco è? No, che mi ricordavo, stavo ricordando? Ok, ci buttiamo le cozze. Allora, qualcuno dice, ah, ma lo sai che non si mette il vino? Ma io non è che ci metto chissà quanto, io ci faccio anche una piccola spruzzatina. Già iniziamo a mettere un po' di prezzemolo un poco. Poi ce lo mettiamo anche dopo a crudo. Ma ragazzi dopo cioè da, non so cioè non stiamo sto facendo questo piatto nel mese di giugno, quasi metà giugno, cioè fine poco il tempo fa pioveva, cioè ragazzi, ma come si fa? Appena è uscito il solo ho detto ora devo fare questo, questo piatto speciale. Poi ci buttiamo un po' di acqua delle cozze. Aspettiamo che evapora un po'. Guardate cava, guardate che piatto Cioè che piatto, cioè che preparazione cioè Guardate, è, è un quadro È un quadro Vi ricordo sempre Chiunque cucina E fa delle ricette Di usare sempre esclusivamente Prodotti italiani Sempre Oh Dopo seguiremo con la pasta. Ora vediamo se l'acqua sta per bollire. Wow! Eh, guarda, la magia vi sta chiamando. Prendiamo e ci buttiamo un po' di sale. Poi prendiamo i nostri spaghetti di Gragnano. Aspettate un attimo. Un secondo, adesso eh, sto arrivando. L'ho ho messo un po' di stante, aspettate Due secondi e buttiamo la pasta. Ora chiediamo a mio figlio Matteo se è pronta la pasta. Matteo è pronta la pasta? Ancora no, papà! Ok, se l'ha detto Matteo possiamo aspettare allora. E <ride> voilà! Questo è il mio piatto! Spaghetti con le cozze in bianco! Aspettate mm. Mm. Mm. Che bondà ragazzi E vicino ci mettiamo La palanghina Dei campi flegrei Aspettate Mamma mia che cos'è vi raccomando da gustare freddo e eh? un'altra cosa iscrivetevi al mio canale vi mi raccomando seguimi per Napoli e le ricette di le ricette mie di agostino sono agostino il boss della cucina napoletana salute iscrivetevi al mio canale vi mi raccomando alla prossima Papà ancora no! Oh, yeah. Papà ancora no! Ok, vai, vai! Ora diciamo a Matteo, cioè mio figlio, se è pronta la pasta. Lui è bravissima ad assaggiare la pasta. Matteo, è pronta la pasta? Aspettate, è la prima Vai Matteo! Ciacco 3! Matteo! No, Otto. Matteo, pa Ma Matteo non ti... papà! An allora do. dico, papà Matteo, è pronta papà la pasta? E tu dici ancora no, papà! Ancora no. Eh, tete! Guarda Buonissimo, sono Agostino, Matteo aspetta, non grida. È mio figlio che grida sulla terra, è tutto a posto. Sono Agostino, il boss.